Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video Penso che eh, i bambini dell'oratorio del mio paesello stiano partecipando al video eh, A loro insaputa, per fortuna non si distinguono le parole, le voci e non sono inquadrati Altrimenti YouTube mi toglierebbe subito la, la campanellina e tutto il resto che riguarda i, i video destinati agli adulti, agli eh, vi ricordo che eh, sono attivi anche gli abbonamenti al canale soltanto a un livello a eh, 4,99 euro al mese visto che eh, col partenariato classico non vedrò un centesimo vi invito anche a suggerirmi nuovi video per le prossime settimane perché sono accorto di idee qui sotto nei commenti, grazie nel frattempo come avrete letto da titolo quest'oggi facciamo il tag, esistono i fantasmi che ho appena visto dal canale della mia amica Sara dell'angolo degli arcani eh, Ma non l'ha ideato lei, bensì un canale che non conosco che si chiama Stagioni E che vi linkerò in descrizione come al solito Credi nei fantasmi? Eh, sì, ma non in quelli della televisione Come ha detto anche Sara della quale mi invito a guardare il video eh, non credo al suolo che ti sveglia di notte e fa bucu no, credo eh, nell'esistenza degli spiriti in tutto ciò che ruota attorno allo spiritismo quindi che ci siano eh, entità non necessariamente negative ma anche e soprattutto positive per fortuna che continuino a continuino a vagare nella nostra dimensione eh, non per forza per un trapasso mal riuscito ma i motivi possono essere tanti hai mai assistito ad un fenomeno paranormale? Eh, certo tantissimi e se non sbaglio ho fatto o uno o due video nel merito quindi non ve li racconto nuovamente qui vi lascio eh, i video nelle schede cercherò di trovarli quantomeno o magari vi lascio tutta la playlist eh, paranormale e quando avete voglia vi andate a vedere i video scegliete quelli che vi piacciono di più e magari se volete indicizzarli nuovamente potete lasciare un like e un commento ti è mai capitato di fotografare o filmare per caso un fantasma no ho visto altre foto, ma in prima persona non l'ho fatto male. Se qualcuno ti racconta di aver visto un fantasma, ci credi? Eh, dipende, non c'è una risposta univoca Può sembrare veramente che io stia rispondendo quello che ha risposto Sara Ma non è così eh, volutamente Siamo semplicemente spesso molto affini nelle risposte a questi video eh, anche nel mio caso dipende perché eh, io per primo non, non pretendo di essere creduto cioè, potrei alzarmi domani mattina e dire che ho visto mia nonna accanto al letto che mi veniva a salutare ma non sarebbe vero eh, <coughs> quindi diciamo che dipende dalla persona dipende dal contesto, dipende dal tipo di ti racconto, oh mio dio, ti piacerebbe vedere un fantasma? Uh, dovrei superare mm, il, le mie riserve prima, perché insomma, non è una cosa da tutti i giorni: vedere un'entità incorporea che ti si materializza così dal nulla. Infatti, se avrete guardato eh, le mie esperienze paranormali, nessuna di queste implica la visione di un'entità mi piacerebbe superarlo e poi casomai vederlo eh, consiglia un libro o un film che parli di fantasmi io paradossalmente tendo a non eh, vedere i film a tema preferisco più le indagini paranormali eh, seguivo due canali prima però uno purtroppo non non è più attivo, vi posso consigliare il canale dell'ISHT Italian Spirit Hunters Team, se non ricordo male che è una famiglia di Roma appassionata uh, in tutti i suoi componenti nel, del paranormale e magari chiederò a loro se hanno voglia di venire a vedere questo video e per quanto riguarda libri non sono in grado, mi ero ripromesso di riprendere a leggere eh, nel momento in cui mi fossi trasferito ma mh, sto trovando adesso una mezza mattina pseudo libera in cui in realtà dovrebbero chiamarmi e vi sto facendo il video, il telefono potrebbe squillare in qualsiasi momento eh, la settima domanda chiede di taggare chi vogliamo è un argomento molto di nicchia io avrei taggato Sara se lo avessi scoperto per primo ma eh, in questo caso è Sara ad averlo fatto quindi non so chi taggare facciamo che chiunque veda questo video è libero di rifarlo eh, ricordandosi per favore di menzionare il canale Stagioni che ha creato il tag Bene, se non siete iscritti vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like di supporto, se volete abbonarvi al canale al prezzo di 5 euro al mese da cui potete ovviamente intercedere. Eh, io vi saluto e guardatevi alle spalle. Ciao!